Luna, scusa. Puoi evitare? Luna? Scusa? Puoi evitare? Blu? Basta! Ah, sto parlando! Iniziamo questo video in una zona un po' diversa dal solito, cioè sono a Milano, perché oggi sarò una dei trainer di Adidas all'evento che svolge in Parco Sempione per due workout e poi sarò tutto il pomeriggio a salutare tutti voi che vi siete iscritti al workout e alla giornata quindi ho deciso di portarvi con me, quindi iniziamo, sono in città Invece arriva qui, salta, monkey boys e arriva dall'altra parte. Allora questa è una stazione in cui si fa in coppia, mi sì. dovete passare la palla, quindi squat, tu tieni, mentre lei fa lo squat, io faccio lo squat e ricevo la palla. Quindi in coppia, tu fai lo squat e mi recevi in devi stare ferma. Quindi è così. Ok? Perfetto. Fino alla sbarra, sale essendo da questa parte e ritorna indietro. Ok? Stazione numero 6, sentite che le parallele, quindi sentite così. per inaugurare il nuovo storale la più grande Europa il 29 settembre alle 18 il corso di Torio Emanuele sarete voi 5 e per il vero da fare il nostro e poi con lui non quello che volete eh, buongiorno Rochelle oh, come... benvenuti oh, come... grazie oh, come... di essere venuti e training continui è stato qualcosa di indescrivibile, bellissimo, parte a parte fare proprio il workout, ma poi ritrovarvi tutti, abbracciarvi tutti e ricevere tantissimi regali, cioè ragazzi, non dovevate davvero. Sono troppo felice, sono ancora eccitata e contentissima. E adesso abbiamo finito un pochino prima, quindi io e Jimmy andiamo a sederci da Peperino a mangiare la pizza senza glutine che avevo assaggiato la volta scorsa che ero venuta a Milano. Che pizza! intanto io sono vestita così con i miei super leggings fluo e vabbè la felpa in realtà è figa di adidas e c'è la milano fashion week great già dicono che è uno stile di merda poi mi è arrivata la pizza e a te no no cucciolo quanto è triste questo momento l'ultimo boccone Jimmy l'ha già goduto l'ultimo boccone Il mio oramai di Cristo non c'ha nulla Goditelo Assaporalo <ride> Io tipo prima di mangiare l'ultimo boccone Faccio un respiro, un momento zen e se, lo, e se io te lo contamino Tu potresti morire In questo momento Jimmy G Jimmy, lo... Jimmy mi incazzo <ride> No però sono seria Momento zen di raccoglimento, adesso ti mangio. Eh Anche lì, è la volta giusta! è giusta rucola e grana però io la prenderei da sport Mi prendiamo un'altra con Lutine. no <ride> dopo una giornata così diciamo che un'altra pizza divisa con Jimmy ci vuole, questa volta rucola e grana top oh, le pizze che piacciono a noi Style. oh yes questo è streetto è street eh, sì, è style, street style. È che è perché l'insalata va mangiata solo se sulla pizza <ride> Basito Suave suave Oggi è il giorno del mio compleanno, 24 Silviembre E oggi è il giorno in cui ho deciso di cambiare il mio nome su Instagram Da Building Muscles voglio diventare Silvia Fashions Il motivo per cui ho deciso di farlo è che sentivo che Building Muscles non mi apparteneva più E non mi appartiene più Perché quello che ha fatto è stato quello di documentare il mio processo di costruzione dei muscoli, quando in realtà era più una costruzione mia personale e una mia maturazione. Ma adesso non mi dico che mi sento arrivata, perché come voi sapete io dico sempre che è un work in progress e che cercherò sempre di migliorare, però non voglio, o comunque voglio ridurre, il fatto di essere associata alla mia malattia e diventare in qualche modo, uh, non so, è difficile da spiegare, ma me stessa. Cioè, voglio essere Silvia, non l'ex malata di anoressia, voglio essere me stessa. E il fatto che voi mi riconoscete come Silvia mi dà tanto per la mia autostima e per il mio riconoscimento personale. Quindi sono felicissima di poter cambiare nome e diventare me stessa. <ride> E voglio farlo adesso in diretta. Per me è molto importante perché Instagram è tipo il mio piccolo bambino. Quindi da Building Muscles, cancella, Silvia. Ops, non so anche scrivere. Fascia. Sta per finire un'era. 3, 2, 1. Ah! Done. Ah! Me l'hanno rubato. Rettifica. Siccome Silvia Fashions non esiste, è big fail. Facciamo Silvia.Fashions. Ricominciamo. Tanto le cose non devono mandare bene la prima. Silvia.Fashions. Vado? Vai! Minimo mi fa fail di nuovo. Andato. Lo vi giuro me significa tantissimo. Adesso devo fare il post <ride> Annunciazio, Annunciazio. Bene, adesso che ho fatto questa cosa, Jimmy finisce di fare colazione e andiamo a passare la giornata a Milano. Andiamo a provare un ristorante senza glutine. Siamo pronti? Sì Allora Volevamo fare Un assaggio di tre antipasti Tre antipasti Tre antipasti Tutto senza gluten tutto senza, Tutti. senza, Tutti. senza, Tutti. senza Tutti. Allora, falà Dico bene falà Pelle Poi fiori di zucca Va bene. E poi la, foca la focaccia con crema di radicchio rosso Quella però è dimensione di una pizza, va bene? Sì, perfetto. Come primo piatto invece allora, io tagliatelle di mais Bop e per lei gnocchi freschi. Va bene. Uh... va bene Brazie Grazie mille, grazie. Sotto consiglio di alcuni di voi siamo tornati a Milano, siamo venuti al ristorante Bibop che fa tutto senza glutine, un menù totalmente senza glutine e ha tantissime opzioni anche vegetariane e vegane. Infatti io ho scelto soltanto quelle vegetariane e vegane perché mi fanno le far i gnocchi che non mangio mai, voi lo sapete. Quindi sono tantissime. E iniziamo con fiori di zuccheri pieni di ricotta falafel di quinoa e qualcosa, quella è maionese vegana. Buon appetito. Colpetta! <ride> Io prendevo la più grande. Quale vuoi Focaccia con crema di radicchio rosso e tutto in io quando sento è buonissimo questo tu mangi tutto anche il fondo no il fondo non lo so ma si sì, mangia tutto questa è maionese vegana senza uova senza uova quindi non lo so io assaggio la crema questa dico tipo la terza pizza Un <ride> giorno Con questi piatti io potrei diventare vegano ah. Mangiarsi sempre così Fenomeno oh, No aspetta la ricotta non è vegana però. Vabbè è vegetariana calamare e pesto vada lì Antagno. e io gli gnocchi gli gnocchi alla sorrentina e bufala miam mm. miam <susurra> mm. la... oh, gli gnocchi se questo non è food porn e... niente. che stappetto ci può con quelle anche quelli di Jim mm. dovrei vendergli la mia ricetta con um, col pollo e come secchi in di pesto tu tornare a casa e venire con calma quando se la spostano dalla... è il mio compleanno? il non so la mole è come la luna se non cresce cala l'innomato proverbio cinese dell'Australia calpe gliel qui è ora si sa prendere per il cu <ride> Qua, sono in fase di conclusione di questo video Ma prima di chiuderlo volevo dirvi un paio di cose Allora Sabato per chi è venuto all'evento Uno spero si sia trovato bene Gli sia piaciuto e si sia divertito E due volevo ringraziare davvero di cuore Tutte le ragazze che mi hanno lasciato un pensierino Vi volevo anche far vedere Cosa mi hanno regalato sono delle matte Alla, vale, vale ai roldi mi ha regalato questi attrezzi per fare i dolci, per fare i pancake, visto che ho iniziato la mia nuova serie delle torta alla fashions e mi ha regalato questo libro che praticamente racconta la storia della vita di 100 donne forti, strong cui vita o comunque coraggio è stato molto significativo nella loro vita e comunque per il mondo poi Rita mi ha regalato questi che sono dei petali di sapone da mettere nella vasca da bagno. Quindi questi me li porterò a casa perché qui è già tanto salma doccia. Inutile dire che ho ricevuto un sacco di lettere, grazie davvero. Piano piano sto rispondendo un po' a tutti. Mi dispiace che ogni tanto leggo di messaggi che mi arrivano dicendo che io non rispondo mai, ma... Voi non avete idea di quanti, quanti messaggi, poi soprattutto adesso per il mio compleanno ho direct intasato, che mi arrivano ogni giorno e in ogni piattaforma, Facebook, Instagram, posta, email. E voi siete tantissimi, ma io sono una sola e mi gestisco da sola. E considerate che io comunque ho una vita da portare avanti, sono una studentessa, studio faccio cose. Quindi... Non riesco seppur mi ci impegni e seppur io faccio il possibile non riesco a rispondere a tutti Quindi mi dispiace ma non arrabbiatevi è davvero difficile Non faccio questo come lavoro ma è soltanto parte della mia vita Poi questi eh, cuoci uova che devo ancora provare Però praticamente si apre l'uovo dentro, si mette in acqua bollente E ti fa l'uovo come lo vuoi tu dipendentemente dal tempo di cottura grazie mille anche di questo grazie mille anche a Balance His Happiness per avermi fatto un pancake fenomenale, alto così buonissimo e per fortuna mi ha anche lasciato la ricetta quindi di sicuro lo riproverò e ve lo farò anche vedere nel caso, ma di sicuro a me non verrà mai così buono e poi grazie mille per queste barrette sono di due tipi questa, di questa marca cui ingredienti sono fichi secchi, noci, sesamo, succo d'arancia, succo d'uva, estratto di mandorle amare. Quindi ottime. E poi c'è questa marca che è Perfect Bio, ha diversi gusti, ma cui ingredienti sono grano saraceno, datteri, nocciole, fave di cacao, massa di cacao, mandorle e more di gelso quindi assolutamente tutte naturali tutte senza glutine, senza zuccheri aggiunti quindi perfette, fantastiche grazie mille, mi saranno molto utili per l'università e quando vado in giro e mi è stato regalato anche questo sacchettino con un mix di noci nocciole, mandorle sono stato anche scritta la data di scadenza e chi me l'ha regalato quindi grazie davvero e voi sapete che io adoro Spero di non essermi dimenticata nessuno perché sono arrivata a casa, ho spacchettato tutto e però poi ho messo via, quindi... Ovviamente una cosa me la sono dimenticata ed è questa cover del telefono con scritto You make me wanna be a better person. E è bellissima perché mi sento dedicata a queste parole quindi grazie. Grazie davvero, soprattutto di essere venuta a darmi un abbraccio. Quindi io volevo concludere qui questo vlog ringraziandovi di cuore... Per tutto quello che avete fatto, per aver reso il mio compleanno speciale, perché è bello sentirsi amata e sentirsi apprezzata e vedere gli altri celebrare la tua vita. Io nel 2012, quando ho compiuto 19 anni, ero ad Amsterdam e ho passato il mio compleanno chiusa nella mia stanzina da sola, senza parlare con nessuno, senza alcun amice, senza la mia famiglia. Diciamo che io anche qui potevo farlo, potevo tenere lontano tutti e tutti la mia stanzina ce l'ho e sono da sola lontana dalla mia famiglia ma è anche un po' questa la cosa che noi possiamo decidere di trovarci in determinate situazioni cioè io lì quell'anno avevo anche un po' deciso di allontanarmi da tutto e da tutti e avevo anche deciso di sentirmi abbandonata come se lo volessi mentre io adesso ho detto assolutamente no, voi adesso venite qui, ho chiamato Jimmy, poi è stato organizzato questo sabato insieme a voi però ho fatto di tutto al fine di non rimanere da sola, cioè è ovvio che sarei rimasta da sola se avessi detto a Jimmy no, non venire, stai là, io eh, il 23 non, non voglio vedere nessuno, io me ne rimango a casa tutto il weekend è un po' quel discorso in che in inglese si dice negativity brings negativity cioè la negatività, l'affrontare qualcosa in modo negativo può portare soltanto cose negative e invece se si affronta una situazione con spirito positivo gli outcomes possono essere vari, diversi, ma comunque si è già iniziato con un approccio diverso cioè spesso una situazione negativa può essere anche causata da un nostro comportamento o da quello che noi consciamente o inconsciamente Facciamo verso noi stessi nella situazione in cui ci poniamo. Spero di essermi fatta un attimo capire e di essermi spiegata, sinceramente. E quindi io finisco qui questo video. Tanto cura voi siete brini, che siete sia vergini che bilancia. E niente, basta. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao!